13 novembre 1941. La portaerei Ark Royal della Marina Britannica viene affondata a largo di Gibilterra dal sommergibile tedesco U81. La nave è stata molto attiva nel Mediterraneo negli anni della guerra, scortando i convogli per Malta. Il suo relitto viene ritrovato nel 2002 da una truppa della BBC.